È partito in settima. Troppe cose da cambiare mentre guidica The dream team. E la saga. è sempre andata la macchina. Ma me la gioia, ma davvero me gioia. Battistella, lei si dovrebbe levare dei pacchi, diciamo, del con francese. Devo forza a buttarsi dalla provincia di Reggio Calabria a fare i sorpassi, le pruasi delle vostre mamme ragazzi siete pronti? siete carichi? io no, io no, buonasera buonasera a tutti comunque stasera ragazzi mi sono preparato col materiale tecnico aspettate, eh, sentite Ah, eh? questo è. Ah, è proprio, proprio da pubblicità, ha fatto proprio il rumore del clack della pubblicità. Proprio, sì. Anzi, io me l'avrei subito il momento mastrota. Attenzione ragazzi, mi raccomando, ricordatevi che se siamo qui è grazie a Biper banca Esatto, è la sua carta d'oz Esatto, non la sua, però comunque ve lo ricorda. Ora, eh, ovviamente voi dovreste fare qualcosa tipo andare su quel sito, cliccarlo, leggere qualcosa e magari prendere anche una carta d'ozza così loro continuano a pensare che noi serviamo a qualcosa. Non corriamo più tutti e tre insieme Perché quest'anno quest il regolamento Obbliga a Vecce Team solo da due Però eh, Tecnicamente staremmo in live tutti e tre Solo che la prima gara l'ingegnere non c'era La seconda l'ingegnere sarà andato su a neve Se sta pianto non andassene in vacanza Sti, tre, eh, cioè sti due riusciamo a fare una gara Tutti e tre Anche, sì. Anche la gara prossima non ci sono eh. Ecco vedete, pure la prossima non c'è Perché mezzo campionato la sono fatto in vacanza Sti due. <ride> Però mi sono messo dietro, dietro due A parte Begagli Mi sono preso, preso a a, eh, non lo so esatto. a Carraro Carraro eh, che era il presidente della Fitch e poi Begagli attenzione qua tipo tra mezz'ora piove comincia a piovere quindi dovrei tra mezz'ora fa comunque il cambio pilota eh sì il cambio pilota il cambio gomme voglio dire la informo che ci sono giusto 348 persone a guardarla in questo momento ingegner. non è un problema non è un problema oh, è sono partiti in 130 marcia ingegner è partito in settima attenzione, curva 1 attenzione che c'è subito restivo a sinistra viene subito regolato perché è il nemico numero 1 dell'ingegnere karma, karma attenzione, attenzione sembra andare tutto liscio per il momento hibe eh, male, male, male con Gianfranco Mazzoni Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, si è ammazzato qualcuno, qualcuno ci ha dato una spintarella, credo sia Falcone No, no, nessuno ci ha dato una spintarella Ah, ok, si è ammazzato un altro, attenzione, attenzione che i poteri dell'ingegnere non, non si poteva mai sopravvivere tutti, qualcuno doveva morire, fortunatamente non siamo stati noi Intanto lei mi è passato in diciottesima posizione, eh ingegnere, mi sta iniziando a recuperare al suo modo Attenzione che Ciccione è accanto a circa, che è uno che va però non è proprio sicurissimo Oddio, eccolo, il Ferrari. Ciccione ha ucciso il Ferrari. Non so chi era il Ferrari, ma credo era Canino. Era Canino, quello che cantava brutta. Tutti. Mamma mia, Ciccione ha parcheggiato. Non so che gli è successo. Sì, si sarà sentito in colpa, però non è così il modo giusto. Ha <ride> tirato il freno a mano in curva. Beh, Ma l'ingegnere ha il super sangue freddo, ragazzi, no? Il sangue freddo. Lui è proprio... Un rettile, porca Eva. L'avevano chiamato per Visitors. Ok, ma attenzione, tu... attenzione, se è girato qualcuno, sono andati fuori in 3 4. Sì, sì, vedi. Mamma mia, l'ingegnere ha dei poteri che vanno oltre la comprensione umana. io fossi in piccione qui davanti, me leverei prima che fa una finaccia. Comunque, secondo me, c'ha problemi la macchina piccione, perché va troppo lento. Deve aver preso una ciocca sul muro. E questo è solo un problema suo, così c'era tutto davanti del BMW distrutto, piccione. E' fatto, è fatto drive. Clear drive. semplice, semplice. Vabbè, io faccio allora. il mio. Tanto sta uno che sta rallentando. Sì. È bella! Quello de... de lacche per i capelli! Esatto! Abbiamo <ride> no, insomma la stessa stronzata! <ride> Attenzione, che pasta di bella qui! La prende malissimo! Sta scicando! Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo! Grande schivata, mamma mia! Poteva andare male in mille modi diversi esatto vabbè, però c'è da dire che lei c'ha un pedigree nello schivare quelli davanti che morono è un indifferente eccola, eccola la pioggia ah. attenzione che fai? bocchi? o oh, ancora vai? no vabbè adesso è piastissimo vabbè. ok cioè non è vai è sputacchia by, by box. <ride> sai che faccio? il retrinino adesso adesso si sì. devo mettere l'ABS bravo da, da, da bravissimo pure traction control magari Ce l'hai a 5 Contro lo, lo metto a 6 Si sì. comunque c'ha pure la sesta sta macchina, ma non so che... Oh. Si, sì, però stavo un attimo cambiando pure la BS. Ho facendo così, <ride> avvocato <ride> uh, Un momento Ecco, adesso mi vuoi il Quindi adesso dovremmo andare a box La mappa l'hai messa, Traction l'hai messa a 6 Io addirittura esagererei con un 7 forse Signora, ma che cazzarola sta facendo? Per ora no, non metto la, la benzina, poca. N non metti la benzina, ok Si prepari, eh? Ma che devo guidare io, mo? Ma ah, perché devo guidare io? Ah, no, che ne so, non so non ero... Attenzione no, che no, luci no. ti è ammazzato, sì, sì, io sono pronto, vai Ricordate a fare il countdown Che bello partire a freddo con la, con la pioggia Ottimo Beh, Vabbè, vado io Dov'hai? Vado io, no, non, non cambiamo pilota Eh, mo gli c'è scritto richiesto, eh Ah uh, forse. Ho fatto la cazzata Perché? Speed limiter Porca, eh, ma si sono presi il drive through? Si sì. Cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Eh, ho cliccato il coso sbagliato Vabbè, vabbè, vabbè Le gomme hai messe gomme da bagnato, si? Sì. Si sì. No, ho messo... Ah Ah, ho messo quelle da asciutto Eh, ho fatto... ho fatto la cazzata Perché ho visto wet e l'ho ho cambiate io in dry Troppe cose da cambiare mentre guidi, cazzo Eh sì Difatti ci vorrebbe che lo spotter può fare queste cose Stop and go 30 stop. secondi Vabbè andala questa qua Vabbè comunque puntiamo ai punti Ho fatto, Ho fatto tutto bene tranne tutto Cioè tranne <ride> del, del pit stop <ride> E poi piovere anche forte Quindi ci sarà tanta gente che si ammazza eh? Resista ingegnere Naccia la morte mo Siamo pure doppiati quindi ci i bandiere blu tutti questi dietro occhio un momento brutto ok grande allora cambia, cambia le gomme e non cambia il pilota eh. non, tolmai, non tolmai. Ah, sono un coglione Vabbè. non si abbatta ingegnere 30 secondi e eh, non mi abbatto cosa siamo passati tre volte ai box nell'ultimo tre giri <ride> non mi fa andare eh? Poi io però non voglio dire ragazzi perché poi sembra che, eh, che, che ci scherziamo sopra. Però l'unica volta che ci siamo allenati guarda com'è finita. Non bisogna allenarsi per fare le gare. Sono pure andato più avanti, ho dovuto fare la trovarci. Eh l'ho visto, l'ho visto. Vabbè, ma siamo ventunesimi al momento, ingegnai. C'ha solo una posizione da recuperare per andare a punti. Lo sai che se smette di piovere il piano, il piano per recuperare e stare fuori col da, con le gomme l'ha bagnato? Sì questi arrivano insieme a Shikanna e non finisce bene sta cosa non finisce bene Lento. eh sì. non finisce bene sta cosa no. e eh, avevo detto che non finiva bene avevo detto che non finiva bene questi 4 adesso fanno una financia qui a curva 1 Te lo dico io Perché stanno a fare la curva in 3 cioè mi dici come cazzo fanno sul bagnato fa' qua la curva in 3 e di si sono ammazzati Ma, mo non è che io voglio portare sfiga, ma come cazzo viene in mente con queste condizioni di fare quella curva in 3? Era ovvio che finiva così, no? L Avvocato, per incoraggiarla, le dico che è davvero imbarazzante come le disse Ricky per motivarla a fare dei giri poderosi sul bagnato <ride> Raga però qui sono imbarazzante probabilmente proprio nel senso vero della parola, quindi... Non so se funziona Ragazzi, eh, si butta sempre giù Cioè, la sfiga è quando non è colpa tua sì, però può succedere, cioè sfortuna sbagliare sta cosa, non conto che sbagli una curva eh, Allora è diverso, sbagliare i settaggi di un giochetto per mettere cose che dai box ti metterebbero via, via telemetria è Diverso Altro se mori diventati ventesimi, attenzione che arriva pure Stivo che però C'ha penalità, 15 secondi e ancora deve fare il cambio pilota Quindi o entra in pit lane adesso 30 secondi da adesso Ok Tanto restivo uh, È passato ah, Che rosicata che rosicata uh. 4, 3, 2, 1 Va! Okay. Allora, break balance Subito, 61 Ok Attenzione che tra mezz'ora C'è meno, molta meno pioggia Ottimo Ok Intanto di faccia sembri Michael J. Fox, pagati la plastica Con il cardonozzo Ok <ride> e poi vai con Gifozzo posso mettere la fiamma del mio ok ora ah, sto dicendo che tra mezz'ora smette di piovere oh vedi facciamo il piano facciamo il piano nostro è il plan il plan the plan ragazzi sta accadendo <ride> sta accadendo tra mezz'ora smette di piovere attueremo il piano canotti che ha funzionato l'anno scorso e non vedo perché non dovrebbe rifunzionare quest'anno esatto cioè talmente quelle bandiere blu sembra uno strippimento balneare ah! <ride> questi tra un po mi tirano un sasso i giudici di gara invece delle bandiere blu ma non è che mo questo da direzione gara ci danno una penalità no? no è tutto, deve facilitare il sorpasso non è che devi, devi eh ma poi sta lontanissimo, ma che devo fare? Allora, se lei mi fa un minuto più veloce nei prossimi, nei prossimi 44 minuti mi riprende il diciottesimo. Ah solo un minuto devo recuperare, pensavo peggio Sì perché sta, abbiamo subito dietro chilardi a 33 secondi minuto, anzi un minuto e 10 ah Che ci vuole? Vente in giro se li devo recuperare in giro Ingegnere se dovesse elencare un pareggio di un difetto dell'avvocato e viceversa dell eh, prima la chiesto a lei, così io poi mi regolo su che cattiveria devo dire <ride> Allora, uh, peggio dell'avvocato è che è in qualifica Ah ok, di mega volate cavolate quindi, ok <ride> No, dio, <ride> <amiche>. <ride> <ride> un difetto è che mi rifila sempre le, le cose, tipo ci sta una prequalifica e devi fare mille, mille cose Ah, oh, quello no, fai l'ingegnero, <ride> Il eh, ciclo di, di, di, di alta tensione, no quello la magia io perché è bravissimo. Quindi se ne lava le mani, queste... no ah, vabbè, beh, poi per, per parte scherzi va il trage che comunque siamo. Abbiamo mentalità compatibili, sì. Mi trovo, a mio, a... Mi tro mi trovo di... a mio agio con l'avvocato, è una cosa rara. Allora, un pregio dell'ingegnere è che è veramente simpatico ragazzi, lui è così, H24, infatti noi siamo ammazzati dai risate sempre, pure quando non registriamo, quando stavamo a Vallelunga, quando stavamo qui a casa da me, quando andiamo in giro. Sì, è stato molto naturale. Sì, sì. Cioè, voi quello che vedete nei video succede H24 quando non stiamo insieme. Un difetto... Il difetto è che ogni tanto si fa più a lo scazzo che non gli va più di fare niente. Verissimo <ride> Inizia a vedere il mondo tutto grigio e vuole uccidere tutti. Esatto, cioè i periodi di, di, di, di scazzo mentale che... E come so? Non calde, però le pressioni stanno un po' sali, c'ho cioè 31 e mezzo, non so se va bene o no. Vai vai, forse qualcuno la fa la pensa di andare in box. E noi è là che dobbiamo colpire Esatto, quello è il nostro punto di forza, le cazzate degli altri. Comunque raga, io dare una notizia, pure l'ingegnere c'è il TS2, ma non lo porta. Perché gli stanno antiparci tutti i camionisti, ha detto. No, Comunque ah, no. <ride> ingegnere, io lo dico ma non piove più in questo momento. Pesca boccavo Ok. Bene, a bocca. Uh, alza la BS, magari. La BS sta a 10. Ok, allora <ride> lo spiego si va bene Non posso orto a nient'altro Prima è uscito scritto consigliati pneumatici slick Quanto non capiscono <ride> niente questi Non capite un cazzo <ride> Vai, il piano si sta attuando ragazzi Il piano si sta yellow attuando flag, Ma dobbiamo vedere solamente se funziona A questo punto io azzarderei il traction Control un po' più basso Addirittura, avvocato Ma oh, sì, perché no la allora, provo a mettere 6 e vediamo che succede eh? yeah. Questa è la mossa alla ragioniera sì. Diciassettesimi Il piano sta funzionando Le gomme di sinistra sono un po'... un po' gialline Stanno a 33 PSI sì, sì. Continuo col plan, avvocato si sì, si sì. Dopo passo le gomme di sinistra stanno a 34 e 2 sono diventate rossastre. Ma niente, ormai sarà sempre peggio. Però incredibilmente il gioco ne hai fatte cioè la macchina ancora tiene. Ma Ghilardi se sta allontanando o se sta avvicinando avanti? Ma tu assumi che si sta avvicinando però... No, davanti, davanti dico. E no, davanti no, che cazzo ti devi di avvicinare? Il ventisimo ha fatto un casino, eh? si è girato alla, alla cosa ed è proprio il quindicesimo, grazie. Lo vedi? <ride> Eccolo, siamo uno davanti. Attenzione, avvocato, accorto, accorto. Si sta levando? Si sta levando? Car on the left. On the Io! Left. No, però devo assolutamente davvero abbassare il traction control mi sta tagliando troppa potenza Ho metto a 5 eh. le ultime parole famose mm -hmm. no, per assurdo le... le gomme non stanno più salendo eh Stavo stazionari a 38 e8 cioè mo... io non so se questo qui è una cosa che offende quelli da sette corsa competizione però sinceramente scivola un pochettino ma la macchina più o meno va bene ok sto andando a lento però la macchina va bene il leader ha iniziato l'ultimo giro eh quindi tu non stai all'ultimo giro poi. ok Questa è un altro. comunque raga, mo io non sembra che voglio fare il modesto ma vi giuro che non è così Un conto è correre con le gomme da asciutto sul bagnato come faceva l'ingegnere Imola in conto è correre con le gomme da bagnato va asciutto non dico che che non è facile, cioè che è facile, però lei l'altra volta fece proprio, no, il miracolo fece veramente Gesù che camminava sulle acque. Tanto Mazzurati, 14 secondi, eh. Tenga con... Sì, ma pure che arriva deve pure passarmi, cioè... 8 secondi, eh. siamo arrivati, cazzo. 6 secondi 8... Ha fatto, ha fatto. Bravo. giri ci sono passati. Sì. Però, però è finita. È finita è il plan! Dai, avvocato, epico! Grande ingegnere, grande! È il muretto! Il muretto! Il muretto! Uh. È stata dura! È stata dura? Però, avvocato, ha ribaltato la baracca! Ha fatto quello che doveva, che doveva fare in modo egregio! Comunque, mi sento di dire che se non succedeva il casino, il top 10 la facevamo sicuro.